Buonasera a tutti e quindi benvenuti alla prima puntata dell'edizione autunnale di Virtual Studium. E iniziamo un po' con le presentazioni. Io sono Giovanna Maria Dimitri e sono docente a contratto del DISM, il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche dell'Università di Siena. E sono molto felice questa sera di essere qui con Benedetta Tondi, che è ricercatrice del DISM. Ciao a tutti. Eh, Buonasera. Eh, che vi saluta <ride> e eh, siamo felici appunto di essere sulla piattaforma Twitch eh, proprio come nella scorsa edizione primaverile eh, con la stessa eh, filosofia di Virtual Studium della scorsa edizione primaverile cioè quella di presentarvi eh, dei temi di ricerca eh, che vengono svolti all'interno dell'università eh, in maniera divulgativa o leggerissima che è una keyword che vedete sulla pagina di Virtual Studium Uh, e uh, Dirta Studium, infatti, si propone come campagna di divulgazione scientifica organizzata all'università e supportata dall'Università di Siena, e con la collaborazione della Spin-Off uh, Belonging, che fornisce strumenti e servizi di comunicazione e di divulgazione scientifica e realizza contenuti e prodotti multimediali per vari enti di ricerca. Uh, veniamo comunque subito a noi. Lascio un attimo la parola alla mia collega Benedetta che può presentarsi brevemente. Prima di passare all'introduzione della tematica che eh, presenteremo. Sì, salve a tutti, io sono Benedetta Tondi, anch'io ricercatrice al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione. E niente, mh, possiamo dire di cosa parliamo stasera? Sì, allora questa sera eh, parleremo delle, delle fake news e eh, in particolar modo ci occuperemo. E Benedetta vi presenterà una bella carrellata di eh, falsi fotografici del eh, ruolo anche che falsi in particolar modo legati alle immagini occupano nella società e eh, diciamo nella nostra vita di tutti i giorni facendo vedere eh, come effettivamente siano pervasivi nella, nella nostra quotidianità e come diciamo tecniche avanzate informatiche possano aiutarci a eh, identificarli e a scoprirli. Eh, quindi se avete domande. Non esitate a porcele nella, nella box che trovate eh, qua sotto. Risponderemo a fine puntata o durante la puntata quando la regia comunque ci comunica via via le domande, noi cercheremo di rispondere. E quindi, Benedetta, direi che possiamo iniziare. Certo, sì, comincio subito con il condividervi una presentazione. Eccoci qua. Quindi condivido lo schermo intero. Potete. Confermarmi che si vede tutto. Sì. Oh, mamma mia. Oh, c'è un bug. A eh, quanto pare adesso abbiamo un, un altro problema. Eh, non lo so perché, appena metto modalità presentazione, mi parte. Questa cosa qua, cinque minuti fa funzionava. Che facciamo? Lo vedete in modalità così? Ho capito, quindi lasciamo così perché mi sembra problematica lo schermo intero, non so perché. Ok, eh, perfetto, quindi parliamo di fake media, eh, quindi di fatto immagini e video in, più in generale falsi. Noi nella modernità siamo, siamo abituati a pensare no, che questi falsi, questi fake media siano una cosa del, dei nostri giorni, proprio dei nostri tempi. In realtà non è così, eh, le immagini non sono mai state eh, innocenti e quindi fin dall'antichità si possono trovare degli esempi eh, di, di, di falsi fotografici. Qui vi ho messo questo esempio che è questo, questo sulla sinistra è Abraham Lincoln e questa è la foto presidenziale eh, quando appunto venne eletto presidente in realtà questa foto era un falso perché solo la testa era quella di Abraham Lincoln il corpo era il corpo di un altro politico fecero questa operazione allora molto probabilmente perché Abraham Lincoln non era, non, non era così di bell'aspetto diciamo no? e quindi pensarono bene di, di migliorare la sua apparenza Altro esempio che si può trovare nell'antichità, questo è Lenin a un comizio durante la rivoluzione russa, eh, la foto vera è quella che vedete a sinistra, c'era questa persona eh, che vedete all'interno del cerchietto rosso e eh, questa persona poi successivamente era stata rimossa dalla, dalla foto e venne poi distribuita perché si trattava di un ufficiale caduto in disgrazia e quindi non doveva apparire nei documenti dell'epoca. Un altro esempio, questo è un esempio che forse vi piacerà ancora di più, eh, questo è il duce eh, Mussolini e questa era una foto, quella, di, quella che vedete a, a sinistra che venne distribuita all'epoca della propaganda fascista C'è cioè, questo Mussolini con questa cosa eroica con la spada sguainata a cavallo eh, ma eh, chi conosceva Mussolini eh, Mussolini non sapeva andare a cavallo quindi infatti la foto vera era questa di destra dove c'era questa persona che reggeva il cavallo, però di fatto poi questa persona venne rimossa dalla foto proprio eh, al fine di, di, di far sembrare la foto più, più bella, più, più, più che esprimesse una maggiore forza e quindi più, fosse più adatta a, a una foto di, di propaganda fascista. Questo per dire che appunto i fotomontaggi, i falsi fotografici, hanno una lunga storia. Questi falsi qua poi erano falsi d'autore nel senso che richiedevano veramente tanta arte cioè c'erano era, esperti fotografici che dovevano mettersi lì sulla foto stampata ad andare a togliere o a rimuovere quello che volevano rimuovere o aggiungere quello che volevano aggiungere quindi non, non, non, era, non era affatto banale quindi le immagini hanno perso la loro innocenza tanto tempo fa figuriamoci Ora, ora, ora c'è anche di più, ma insomma adesso che c'è Photoshop, Photoshop ci permette di, di creare dei, dei, dei falsi fotografici molto credibili, abbastanza agevolmente. Questo è un esempio che viene dal gossip, qui vedete Brad Pitt e Angelina Jolie, allora non stavano insieme, questo giornale scandalistico voleva far passare il messaggio che stavano insieme, questa foto non è vera, in realtà poi stavano insieme, questo è vero però questa foto non è, eh, non è una foto eh, autentica perché Brad Pitt e Angelina Jolie non si trovavano nello stesso, in questa posizione nello stesso, nello stesso posto. Come, come si, si fa a vedere questo? In questo caso abbastanza semplicemente perché basta guardare l'illuminazione che non è consistente. Quindi questo è un falso. Vabbè, di, possiamo dire che ce ne frega il giusto sinché si tratta di gossip. Chiaramente qualche volta però eh, l'obiettivo di questi falsi è, è un po' più serio e un po' più preoccupante perché eh, alla fine i falsi possono essere utilizzati anche per, per scopi un po' non proprio, non proprio così diciamo, da, da, da, da gossip. Per esempio questa era una foto, quella che vedete mh, qui sulla sinistra, una foto del, de, de, de, che è relativa appunto distribuita dal, dal governo iraniano e c'erano questi bei missili sparati in aria per, questa, per esaltare la forza diciamo, del governo iraniano dell'esercito dell iraniano vabbè, be foto bella be c'è qualcosa con con il mouse comunque vabbè uh, ho un problema con il mouse a questo punto non è risolto il problema che avevamo visto prima ok vabbè comunque eh, per dirvi questa foto non è vera ok perché, perché la foto vera è quella che vedete qui a destra in basso in realtà quindi uno dei missili non era partito, però siccome non era una, una, bella, una bella foto far vedere, diciamo, una foto dove si vedeva che un missile non era partito, voglio dire, vogliamo esaltare la forza dell'esercito iraniano, andiamo a risolvere questo piccolo problema aggiungendoci il missile che di fatto non era partito. Altro, altra foto, questo è un altro esempio, in questo caso, beh, questo, questo è più sottile, questa è una protesta in, in Tunisia, e una protesta contro, contro la, la, la dittatura e l'estremismo eh, eh, questa manifestazione in realtà non era stata una manifestazione di, di così grosse proporzioni ma eh, il, un giornale distribuì questa foto eh, per far sembrare appunto un evento, un evento di, di, di, di, di, di grosse proporzioni e cosa fece? Prese la foto originale e andò a replicare la folla quindi se si va a vedere... Eh, con degli strumenti di analisi ovviamente questo a farlo a occhio è, è, è, non, è molto, non è molto semplice però si può, si può vedere che ci sono parti della folla che sono state replicate proprio per lanciare il messaggio per, appunto, ai, ai lettori che guardate, guardate che manifestazione eh, bella, bella importante quindi in, in questo caso la manipolazione ha come capirete una, una, uno scopo ben più, ben più importante e okay? quindi ci iniziamo a preoccupare di queste cose perché tramite una manipolazione vogliamo far passare un messaggio eh, rispetto a un altro che sarebbe il messaggio corretto questa è l'idea per non parlare poi del web il web, lo, lo web è pieno di falsificazioni di immagini false qui c'è un esempio di, di quello che che è, la, non so se, se sapete, di questo uragano che Sandy che nel 2012 colpì gli Stati Uniti. Ecco, se scrivete sul, sul web uh, uragano Sandy eh, USA, vi escono fuori una marea di immagini false, eh, quindi come, sapete, come uno, uno che non lo sa no, vede queste immagini e pensa, e pensa che l'uragano Sandy poi abbia, abbia, abbia fatto tutto ciò. In realtà non è vera, per esempio, la foto che vedete qui in basso quest'onda anomala che colpisce la statua della libertà beh questa per chi eh, conosce il film è l'onda del film The Day After Tomorrow per dire ecco ma è veramente il web è pieno di queste cose. Un altro esempio anche nella scienza si possono trovare dei falsi e qui magari vi può dire qualcosa meglio um, eh, Giovanna che lavora proprio nei, nei, nei, in ambito biomedico Sì in ambito anche nell'ambito del, delle immagini biomediche come vi sta facendo vedere Benedetta in questa slide si possono trovare casi in cui i falsi eh, diciamo anche in quest'ambito vengono, vengono utilizzati come nel caso di quella immagine sui polmoni, sulle radiografie dei polmoni vedete sono, è lo stesso individuo eh, con la radiografia eh, però in un caso è stata apportata una modifica alla, alla radiografia e presenta eh, la presenza di un, di un tumore e eh, questo falso è stato fatto a scopi diciamo criminali in un certo senso quindi per cercare di ingannare l'assicurazione sanitaria eh, è stata fatta questa, questo falso nella radiografia del, del polmone quindi eh, anche in questi casi, anche in ambito biomedico, se ne possono trovare vari esempi. Eh, vero Benedetta? Certo. E eh, eh, questo solo per parlare di, di, di, di, di... senza appunto ancora essere arrivati a quello che è la rivoluzione di oggi, che è l'intelligenza artificiale. Quindi non solo fotomontaggi. Qualcun esatto. giorno, utilizzando l'intelligenza artificiale, è possibile fare eh, veramente l'impensabile. In questa slide vedete, vedete delle persone, eh, bene queste persone non esistono, cioè sono persone che sono generate da, dalle macchine, quindi dall'intelligenza artificiale, da quello che si chiama machine learning. Questo eh, ha stravolto un po' il mondo della ricerca e non solo, anche le nostre case, no? Abbiamo le, le macchine che si guidano da sole, abbiamo, chi di voi forse qualcuno ce l'ha, Alexa eh, che ci controlla quello che facciamo in casa, quindi per dire l'intelligenza artificiale ha rivoluzionato tutto e anche l'ambito dei falsi fotografici. Tra l'altro, qui, sempre qui, ci può dire qualcosa anche, eh, probabilmente anche Giovanna, perché anche in ambito biomedico, penso, l'intelligenza artificiale abbia, sia utilizzata, giusto? Certo, anche assolutamente, anche in ambito biomedico, l'intelligenza artificiale trova moltissime applicazioni nelle immagini. Eh, la potete trovare applicata... Eh, per cercare di risolvere eh, task diciamo importanti come la cosiddetta segmentazione, cioè localizzazione di determinate parti anatomiche, oppure anche in task simili a quello che vi sta facendo vedere Benedetta su questa slide, cioè per la creazione di dataset sintetici eh, in cui si generano immagini eh, sempre biomediche ma generate eh, sinteticamente, artificialmente da determinati tipi di reti neurali che poi possono servire a vari scopi anche per motivi più tecnici come l'allenamento delle reti neurali stesse eh, o altri eh, tipi di task che comunque vengono affrontati con queste, con queste tecniche. Mi, mi piaceva farvi vedere a voi, ora anche per continuare su questa cosa di intelligenza artificiale, dei falsi fatti, fatti con, uh, con, con, con l'intelligenza artificiale, perché sono veramente incredibili. Per esempio, mi, mi, piace, mi piace farvi vedere questo video di Obama, non so se, se l'avete visto, magari qualcuno di voi sì. Eh, ecco, Obama che dice alcune cose. Ora se mi funziona il mouse, magari ce la facciamo. Eh, ripartito da capo. Sentite anche l'audio? Are you building dynamic network models or forecasting? fa? C'è la collezione in più 36 Come avevo bello? preparato ma è, è passato ore. il tempo probabilmente non ah, è tempo solo fino a domenica poi significa contro il sofà. autentica qualità ah, abbiamo siamo pieni di pubblicità non ce la facciamo e questo problema del, del mouse in this real you're gonna see my amigo chris uh, scusate un secondo provo un secondo a a uh, togliere what's up tiktok got a little tip for you so perché non parte mm. Quindi uh, proviamo un ultimo tentativo, però se no non ve lo faccio vedere perché. Eh, allora, vediamo. Mm. Lo io. Ce l'hai? Yeah, mi fa un piacere perché io c ho, c ho, ci devo avere un virus nel computer, non, mi, non riesco a muovere il mouse. Non... Puoi, puoi farlo, puoi condividerlo te? Sì. Eh, lo stavo prendendo. Posso, eh, posso condividere? Farlo. Perfetto. Anche dalla regia mi dicono ok. <ride> Quindi prova a condividere io. Allora. Ok. Vedete il mio schermo? Sì. Sì vedete bianco in eh... allora, forse devo togliere lo schermo intero ok allora lo lascio in eh. in entering our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time even if they would never say mm -hmm. those things so for instance they could have me say things like I don't know how about this simply president I Trump is complete dipshire now you see I would never say these things ecco comunque ecco se se ecco quindi Obama sta dicendo delle cose che in non mai detto perché sono parole di Judan che vedete a destra è solo che non ce l'ha detto lui e non era praticamente possibile capire che, che in realtà non, non, non, non le è dicendo lui se non fosse per il contenuto perché ora forse non ci abbiamo l'abbiamo fatto in tempo ma a un certo punto Obama ha detto che il presidente Trump era un idiota assoluto quindi diciamo che queste cose non ce le aspettiamo da, da un personaggio come Obama ecco. questo è giusto un esempio magari potete provare voi a casa a scrivere su internet Obama come you, you won't believe what Obama says e, e, e lo vedete sicuramente meglio di come ve l'abbiamo fatto vedere noi, quindi per dire che sono strumenti veramente potentissimi. Io ci avevo un altro esempio, ma adesso non facciamo in tempo a farveli vedere tutti, eh, che è veramente fatto molto bene eh, e vi fa vedere la potenza di questi strumenti. Quindi, sono potenti strumenti potenti, e quindi noi dobbiamo imparare a difenderci contro le manipolazioni fatte appunto a partire da, da, anche da questi strumenti. Ecco, questo era per dire questa cosa qua. Quindi, niente. Questa era la, la, la, la panoramica, ecco, poi ne possiamo ora discutere con, con Giovanna, no? di quelli che sono poi le problematiche relative a tutto ciò e quanto ciò è importante. Certo, certo. certo con questa prima, diciamo, introduzione carrellata che tu ci hai fatto vedere, Benedetta, potremmo quasi dire che siamo di fronte a una sorta di più generazioni eh, di certo. falsi eh, fotografici, no? Quindi... Sì. Diciamo che, come si diceva, se ne può individuare addirittura tre generazioni. La prima generazione, che è quella proprio dell'analogico, della, dell no? della fotografia stampata, eh, dove si andava a manipolare il mezzo, erano cose da pannaggio di solo esperti, solo esperti fotografici potevano manipolare queste immagini. Poi l'era di Photoshop il digitale, va bene. E lì non dico chiunque, ma quasi, basta avere un po' di competenze di, di, di utilizzo di software. E, e si può veramente creare dei falsi credibili mh, abbastanza facilmente, però un po' bisogna saperci fare. Terza generazione direi quella dell'intelligenza artificiale, per cui chiunque con un click può generare dei video veramente appunto, credibilissimi. Non so se di voi qualcuno ha usato qualcuna di queste app no, che permettono di sostituire i, volti, i vostri volti a, a quelli di attori famosi, nelle clip dei film, eh, queste app eh, oggigiorno funzionano anche piuttosto bene e sono appunto basate sull'intelligenza artificiale, terza generazione di falsi, che si diceva. Certo, certo, un po' come quell'app anche che andava di moda qualche sì. anno fa in cui invecchiava il volto della persona sì, sì, sì, sì, che sì. si inquadrava eh, con, con la videocamera. Inserivi la tua foto e ti rivedevi tra 30, 40, 50 anni, insomma, a secondo te. L'età, certo, sì sì sì. Quella era, era un, un anno che andava molto di moda, un quantità di Ecco, e poi ci hai fatto vedere, diciamo, come possano eh, questi, diciamo, falsi possano essere utilizzati a diversi scopi, quindi propagandistici, diffamatori, ma anche proprio a scopi eh, criminali, veri e propri. Certo, scopi criminali, e, e, e questo è il pericolo, e questo anche perché poi noi, io ma anche anche te no eh, eh, lavoriamo a queste cose perché ci pagano anche per questo perché perché effettivamente eh, queste, queste, questi strumenti possono essere usati anche proprio per diffamazione comunque a scopi criminali per esempio mi viene in mente che il primo esempio di deepfake, fake si parla di deepfake, questi mh, diciamo falsi generati dall'intelligenza artificiale è, è il primo esempio fu proprio quello di un'attrice eh, famosa che il cui volto fu, fu messo appunto in quel in, dall'interno di un video pornografico quindi all'attrice del porno gli venne sostituito il volto e viene messo quello di, di un'attrice famosa, è una cosa del genere insomma, insomma è abbastanza eh, compromettente, no? Ora se l'attrice è molto molto famosa se ne può fregare però una, una, una, una ecco, magari un'attrice un alle prime armi eh, magari può, può rovinarsi la carriera per questo giusto per dire, ecco, la facilità con certo. cui si usano questi strumenti, certo. di fatto la facilità d'uso fa sì che poi siano così diffusi e quindi crea anche proprio un, un, problema, un problema, un problema grosso, ecco. Bisogna difendersi. Certo, ecco. certo. è allarmante. E soprattutto è anche, eh, diciamo, interessante anche da un punto di vista di ricerca, eh, capire e investigare eh, come mai eh, alla fine ci caschiamo un po' tutti no? in queste fake news cioè eh, vediamo una foto vediamo un video e ci crediamo il che lo rende ancora più pericoloso da un certo eh questo è un vista. aspetto molto importante questo che dici te Giovanna eh, è veramente importante perché quello infatti è un aspetto su cui magari approfittiamo anche per questo, di questo eh, spazio per, per far riflettere un po' anche i, tele, i telespettatori no? Eh, perché effettivamente bisogna anche cominciare a sviluppare un senso critico nei confronti di quello che, che vediamo okay? senso critico che, no, che non abbiamo la, la prima slide della presentazione diceva basta vedere per credere di fatto è così nel senso che inconsciamente crediamo sempre a quello che vediamo e questa è una cosa proprio del genere umano e, e non a caso soprattutto oggi eh? soprattutto oggi dove le informazioni appunto non viaggiano attraverso i social, quindi noi, le nostre fonti di informazione sono spesso dei contenuti condivisi, condivisi, condivisi, con... quindi fonti assolutamente non attendibili. Quindi di fatto questo aspetto è un aspetto molto molto importante e qui c'è anche da dire una cosa molto interessante, che sono stati fatti anche degli esperimenti eh, psicocognitivi, qui per dire di quello di cui stiamo parlando è una cosa seria che eh, hanno evidenziato un, una cosa molto interessante hanno preso un campione di persone che era stato all'Euro Disney okay. e gli avevano, gli avevano detto gli avevano fatto vedere delle foto e dove, dove facevano vedere queste persone insieme a, a, a un personaggio Buzz, Buzz Bunny o come si chiamano, Taz un, un personaggio dei Looney Tunes, Looney Tunes. E queste persone, tante di queste, uh -huh. hanno raccontato, hanno detto sì, io mi ricordo questo fatto. Ora, all'Euro Disney i, i, i, i, i Looney Tunes non ci sono, perché i Looney non sono de, de, della Disney. Quindi di fatto queste persone non hanno creduto a quello che hanno visto così tanto da non ricordarsi, perché eh, cioè, loro, loro, quella foto non era mai stata scattata. Quindi, certo. di fatto, le immagini sono così potenti da, come dire, indurre anche una, una falsa memoria, addirittura, ecco, se vogliamo. E qui si potrebbe dire anche... Certo, da... certo. Oh, cioè, le immagini, per esempio, parlano la testa, alle emozioni, no? Questa è una cosa inconscia e lo sanno bene i pubblicitari. I pubblicitari vi fa... ci fanno vedere tante immagini a forte impatto perché sanno che così ci influenzano nel profondo, proprio nel, come dire, nel, nel nord nazionale. Qui si, si potrebbe parlare per ore perché anche qui, non so se lo sai, se Giovanna, quel fatto che è successo qualche giorno fa, quello di Facebook, proprio una decina di giorni fa. Non so se ah, sì. Mm -hmm. so se... L'avevo sentito parlare. C'è stata questa vicenda. Però eh, dicevi, sì, sì. sì. Una... una una ex dipendente mi sembra di Facebook ha accusato Facebook di, eh, come dire, di avere proprio un hip di persone di, di, di persone che lavorano per Facebook e il cui compito è quello di eh, proprio, come dire, spingere, promuovere deliberatamente contenuti che hanno a che fare con sentimenti di rabbia, odio eh, questi tipi di contenuti qua. Wow. perché? Perché fanno più click quindi questo, mm -hmm. questo è Beh è una cosa molto molto molto rilevante ecco ci deve far pensare molto ci deve far pensare molto questo certo. e qui si può fare certo. altri esempi quindi, diciamo certo sì sì cioè assumere degli haters professionisti a costo di aumentare il numero di click il numero di interazioni quindi chiaramente diciamo portati. che vi, siamo eh... proprio portati a a essere più coinvolti da immagini a forte impatto, da crudeltà, tragedia, lo stesso, le pubblicità sono molto a forte impatto, no? se ci pensiamo, perché per vendere un prodotto non ci fanno vedere una, una pagina bianca, uno schermo bianco con una scritta, eh, perché, perché non, non, non ha lo stesso impatto, perché quando andiamo al supermercato poi non lo compriamo se lo abbiamo visto scritto, eh, invece se lo abbiamo visto, abbiamo visto il detersivo, la sua potenza, la, la macchia che si stacca dal, dal tessuto, ci cioè, cioè cioè è entrata dentro no? quell'immagine di quella macchia certo. che si stacca dal tessuto con tanta facilità, e quindi noi andiamo e compriamo quella marca di detersivo per intenderci? Ecco, questo certo. è un altro esempio, certo, certo, quindi sì, è interessantissimo anche da questo punto di vista più diciamo, neurocognitivo. Eh, l'impressione che le immagini lasciano su di noi, sui nostri ricordi, addirittura da indurre una falsa memoria e quindi eh, il ruolo che anche queste fake foto possono, possono avere è veramente eh, interessantissimo. E quindi diciamo parlando di questo forse possiamo anche entrare un po' più nel dettaglio, nella descrizione delle tecniche che utilizziamo da un punto di vista informatico sia per rilevare i falsi tradizionali che quelli più di nuova generazione, diciamo. Sì, sì, magari qui vi faccio vedere brevemente qualcosa, visto anche, anche l'orario, provo magari a ripresentare, veramente vi faccio vedere giusto due cose, per, perché deve essere ricerca leggerissima, quindi far parlare delle tecniche quindi. e rendere la cosa leggerissima. Manteniamo la promessa. <ride> Manteniamo la promessa. <ride> Manteniamola, sì. Vedete? Rit sono ritornata alla, alla presentazione di prima, riuscite a vedere? Sì. Ok, perfetto. Quindi niente, sì. per esempio, una tecnica, giusto per dirvi proprio due parole, una tecnica comune che veniva utilizzata fino a poco tempo fa, fino alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale, era per esempio eh, la tecnica di, eh, de delle ombre. Quindi questo per esempio, vi faccio vedere questo, è lo sbarco sulla Luna. Lo sbarco sulla Luna è stato a lungo sospettato di essere un complotto, no? la teoria del complotto lunare, qui di fatto è stata fatta poi in laboratorio un'attenta analisi di tutte le ombre e questa attenta analisi ha rivelato che queste immagini sono vere, non possono essere false perché non sarebbe stato possibile riprodurre con una tale precisione ed esattezza tutte le ombre in questo modo, ecco. Ombre, ma anche, si può, anche altri, altri fattori, no? Luce incidente, eh, altre cose che su, possono essere tracce geometriche. Tut, tutto questo può aiutarci. Eh, per esempio, questo è un esempio di luce incidente. Qui abbiamo questi due militari e questa persona qua sulla sinistra che è stata aggiunta successivamente e qui la luce, un po' come nell'esempio di Brad Pitt e Angelino Jolie, proviene da direzioni diverse tantissime di queste, di queste tecniche da, geometriche ma non solo, anche tra, tecniche statistiche, quindi vanno a vedere le statistiche delle, delle immagini e queste tecniche statistiche vengono utilizzate più che altro eh, nella, nella, oggigiorno nella, nella rivelazione dei, dei fake di quelli che sono i falsi generati dall'intelligenza artificiale, perché lì i ragionamenti geometrici vanno un po' a farsi benedire, non funzionano più di tanto funzionavano un po' Con i primi falsi, proprio le, le, le, le, le cose contestuali, no? andare a vedere un po' le tessiture, andare a vedere le, le, le fattezze degli orecchi, la, la presenza di orecchini simmetrici, però poi adesso sono evolute queste tecniche, quindi anche lì dobbiamo andare, per esempio, a vedere cose ben più complesse, quindi tracce di tipo statistico. E per esempio, questo è un lavoro che abbiamo fatto noi nel nostro gruppo di ricerca. Che consente di rivelare un falso, in realtà non proprio questi di ultima generazione, ma questo è un lavoro di due o tre anni fa, andando, come, appunto, andando a vedere quelle che sono le relazioni tra le eh, bande di colore che vanno a comporre un'immagine, perché un'immagine è composta da bande di colore. Ecco, nel caso dei falsi generati dall'interno. Dell'intelligenza artificiale le relazioni tra queste bande di colore che compongono l'immagine non sono consistenti, non sono le stesse di quelle che, che abbiamo nel caso di immagini reali ecco. questo giusto per dirvi due, due cose anche su, sulle tecniche ecco, però no, non è una cosa troppo leggerissima scendere nel dettaglio più di così, ecco, se siete interessati ovviamente eh, nessun problema a rispondere alle vostre domande Io penserei che. Che dici Giovanna? Vuoi aggiungere qualcosa o che diciamo? Ma di, direi sì, andiamo sulle domande. Procediamo con le domande, direi, sì, vai. Sentiamo dalla regia. Eh, in realtà sono programmi non c'è un programma che lo fa, saremmo troppo fortunati ecco, se ci fosse, diciamo che vanno sviluppate tecniche poi vanno eh, scritte in linguaggi di programmazione e poi testate in laboratorio, quindi usiamo linguaggi di programmazione che ci consentono di sviluppare tecniche eh, di analisi dell'immagine, ecco quindi MATLAB, Toolbox eh, oppure eh, Python, oggigiorno va, va, va di moda Python con il deep learning machine learning, quindi questi, questi ambienti di sviluppo dove noi andiamo appunto, la comunità che fa la rivelazione dei falsi va appunto a sviluppare eh, dei, dei software ecco. Ok, sentiamo dalla regia se ci sono altre domande Ok Ehm Dunque se non vi sono altre domande Benedetta direi diciamo che possiamo concludere un po' su questo quindi eh, le tecniche vi ha fatto vedere Benedetta che appunto come diceva anche adesso eh, si sono poi eh, un po' unite e archite con le tecniche dell'intelligenza artificiale del deep learning ultimamente giusto? Certo e quindi diciamo anche una se vogliamo anche una sensibilizzazione diciamo da domani guardate, guardate nelle immagini se ci può essere qualcosa di anomalo ecco né, perché prima, di, prima di credere guardate poi, un sospetto credi. le foto <ride> esatto guardate un sospetto le foto che, che, che diciamo condividete o ricondividete perché potrebbe sempre nascondersi un falso e considerate anche il rischio di condividere le vostre foto che potrebbero essere poi falsificate da qualche malintenzionato ah, lì, lì se vogliamo eh, fare un'altra puntata perché le, le, le, le, i dati personali esatto. sono la, la cosa più preziosa del prossimo millennio quindi cioè le, le, avere quantità infinite di dati personali farebbe una persona come noi ricca eh, sfondata perché i dati personali sono una cosa che le grandi e le grandi aziende eh, chiedono, vogliono e cercano in ogni modo tutte le volte accettiamo un messaggio relativo alla privacy diamo le nostre informazioni è lì che a loro gli viene un guadagno infinito perché le nostre informazioni sono preziosissime per, per poi eh, guidare quello che è il mercato anche. certo e, e In più la raccolta di grandi quantità di dati è, è fondamentale per queste tecniche più recenti di deep learning e machine learning che necessitano di gra grandi quantità di dati. Certo, una peculiarità essere... di queste tecniche è proprio questa: è proprio questa sì, di necessitare eh, tante quantità di dati. Questo sì, quindi c'è anche questo aspetto, senza dubbio. Vabbè. Perfetto. Allora, eh, se dalla regia non ci dicono che ci sono altre domande, eh, sentiamo un attimo. Oh. Siamo state chiarissime, siamo state chiarissime. Ecco. Chiarissime, chiarissime. Allora, eh, dunque, bene, quindi eh, se non ci sono altri dubbi, vi salutiamo. Questa puntata sarà disponibile fra poco sul canale YouTube dell'Ateneo, quindi nel caso eh, vi fosse persi qualche passaggio, vogliate, diciamo, rivederla, eh, potete recuperarla da lì. Quindi, Benedetta, direi di salutare, di augurare a tutti una buona serata e un buon fine settimana a questo punto. Direi di sì. Grazie a tutti per averci seguito. Speriamo che vi sia piaciuto. Buona serata, ciao ciao. Benissimo e buona serata. Arrivederci a tutti.